Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in cui voglio condividere con voi 5 consigli più uno extra che ho avuto la possibilità di ricevere da 5 chitarristi professionisti con cui ho studiato o che ho visto dal vivo prima di iniziare se non l'hai già fatto iscriviti al canale lascia un bel like al video se ti sarà piaciuto e attiva la campanella così che ti arriveranno le notifiche ad ogni mio nuovo video ma adesso cominciamo sigla il primo consiglio viene da un chitarrista un grandissimo della chitarra il re della plettrata alternata Paul Gilbert ho avuto la possibilità di vedere diverse cliniche di questo fantastico chitarrista mi ha colpito particolarmente un consiglio spassionato che ha dato a tutti noi cioè quello di suonare con un suono pulito per migliorare il tocco e la sensibilità a favore di ciò ha suonato davanti a noi Technical Difficulty con un suono molto pulito e un leggero compressore è stato impressionante ragazzi niente da dire il secondo consiglio viene da un altro grande della chitarra che ho visto sia in clinic sia con la sua band e sia con Vasco Rossi ovvero Mr. Steph Burns un altro grande della chitarra in una sua clinic ci ha consigliato vivamente di ascoltare la musica dalle radici, per imparare dai più grandi, da dove è partito tutto, da dove è partita la musica, il blues, il rock, per imparare e capire da dove deriva la musica che abbiamo adesso e cercare di trovare dentro tutto questo il nostro stile e portarlo avanti, imparando però da generi diversi. Che dire, un grande consiglio. Il terzo consiglio che voglio darvi deriva da un chitarrista con cui ho studiato per qualche anno, un amico, Marco Biniero, veramente un grande della chitarra. L'ho visto suonare tantissime volte e ogni volta aveva lo stesso suono con qualsiasi tipo di strumentazione. E più che un consiglio che ho ricevuto è una cosa che ho constatato, qualsiasi cosa avesse tra le mani aveva lo stesso suono. Perciò è una cosa che dovremmo imparare a fare che indipendentemente dalla strumentazione dovremmo cercare di avere il nostro suono e di cercare di suonare sempre alla stessa maniera. Non è facile per niente, ma proviamoci. Il quarto consiglio che ho ricevuto da un altro grande chitarrista, Mauro Di Capua, con cui ho avuto la fortuna di poter studiare, me l'ha ripetuto talmente tante volte che per me è diventato un mantra. Imparare a suonare una cosa talmente bene da riuscire a farla anche con la febbre a 40 tra l'altro a breve uscirà anche un suo nuovo disco perciò andatelo a seguire sui social e andate a sentire i suoi dischi perché sono veramente molto belli. il quinto consiglio che voglio condividere con voi deriva sempre da Paul Gilbert ne abbiamo parlato all'inizio in una sua clinic ha fatto suonare con lui diversi ragazzi purtroppo non ha avuto la possibilità di suonarci insieme, e li ha fatti suonare con gli occhi chiusi, dicendogli di lasciarsi andare e di seguire le emozioni, anche perché spesso noi studiamo molto la tecnica o guardiamo molto ciò che stiamo facendo senza lasciarci andare e senza sentire il nostro modo di suonare. Questa è veramente una cosa che dovremmo imparare a fare tutti quanti perché è molto molto importante il consiglio extra che volevo darvi deriva dal quinto chitarrista Steve Vai, un altro grandissimo della chitarra che ho avuto la possibilità di vedere dal vivo durante una sua clinica ha raccontato un aneddoto riguardante Van Halen e ha raccontato che Van Halen è andato a trovarlo a casa e ha suonato quella strumentazione di Steve Vai e suonava comunque come Van Halen questo aneddoto si raggancia al consiglio numero 3, quello di Marco Biniero, cioè di imparare a suonare con qualsiasi strumentazione con il nostro suono. Fate tesoro di questi consigli perché potranno esservi molto molto utili nella vostra vita da chitarrista. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e condividetelo anche sui social. Al prossimo video, ciao!